siamo quasi stufi di vederla in realtà, non è vero che siamo stufi, vi giuro che non l'ho scelta apposta, non, non l'ho visto che era questa, semplicemente spuntava un angolino che diceva prendi me, prendi me, prendi me e io ho preso lei e gli abito. perché dico sono quasi stufa di vederla, cioè voi non è che potete sapere tutta la, la storia della vita mia e seguirla dall'inizio alla fine, quasi stufa di vederla nel senso, non sono stufa, ma <ride> ritorna spesso in questi giorni, intanto perché in tutta la settimana precedente la sentivo proprio questa energia a sostenermi, magari qualcuno di voi lo sa perché l'ho anche raccontato condiviso un messaggio credo, forse l'ho detto in una diretta, sento molto questa frequenza degli avi sia fisici sia della famiglia energetica a sostenermi in questo momento che mi sto trasferendo, no? sto cambiando casa, contentissima di farlo però molto impegnativo non tanto anche nell'aspetto pratico ma anche tanto nell'aspetto energetico in tutti i movimenti collaterali, emozionali, sentimentali, anche cose che in apparenza non c'entrano nulla e devo dire tengo botta non tanto perché sono forte io ma perché questa carta questa, carta, questa, questa frequenza che questa carta rappresenta la carta tra l'altro la disegnata da Roberta Susi Rambotti la, continuamente mi sostiene mi racconta che non sono da sola no? allora intanto sono stata in ascolto di questa frequenza e poi ho proposto anche un lavoro lunedì sera di contatto con gli Avi, a cui non mi aspettavo partecipassero così tante persone, e invece è interessato molto. Alcuni hanno anche chiesto di vederlo registrato in differita. Insomma, un numero interessante di partecipanti e quindi anche una bella energia a disposizione. Senza contare che per aiutare questa frequenza degli avi, per condividere questa abbondanza di sostegno che stavo ricevendo io, ho anche pensato di regalare a chi lo voleva il, il pdf delle poche pagine del racconto legato a questa carta che c'è nel libro mio, quello azzurro, il viandante antico e tante tante tante persone hanno chiesto di poter leggere questo racconto ne avrò mandati via, non, non voglio esagerare, tra le 50 e le 100 copie di queste poche pagine di racconto ora se siete nella parte di persone che volevano leggerlo e non l'hanno avuto ditemelo però eh, chi è dentro alla, al gruppo solito dove ci condividiamo i messaggi su whatsapp dove girano gli inviti, gli eventi, materiali gratuiti sicuramente ce l'ha l'hanno non so letto perché poi questo non lo posso sapere ma sicuramente l'hanno ricevuto in tanti è una frequenza questa tanta in questo periodo siccome lunedì sera si è creato anche un bel sigillo geometrico alla fine del lavoro che si è fatto credo che oggi Finalmente troverò il tempo di stamparlo e di colorarlo, tra uno scatolone e l'altro, tra un lavoro e l'altro. Quindi, quando oggi riappare questa carta degli avi, dico, però, ancora tu? <ride> che bello! Stiamo tanto, tanto insieme in questo periodo. Ecco, dopo tutta questa lunga introduzione, facciamo la ginnastica. Alzo la musica. E attacco il microfono. mettiamoci il nostro microfono alla camicina e si incomincia la inquadro questa miciotta tigrata che si chiama Tiarios perché è stranissimo che lei partecipi alla ginnastica e quindi mi fa piacere se entra nell'inquadratura spero che non mi salti sopra seguendo un'ombra ci mettiamo in piedi, come sempre la ginnastica la potete seguire sia facendola, quindi muovendo il corpo, facciamo pascolare i palloni da un'altra parte sia respirandoci dentro con la visualizzazione, con l'intento prendo aria e inizio ad allungarmi da terra da terra e lascio uscire senza farmi male arrivando fino a dove oggi vado un pochino oltre la posizione abituale e mi svuoto e ritorno cambio l'intreccio dal basso mi allungo, tutta la parte posteriore delle gambe si stende, poco o tanto che sia, e respiro, meridiano del polmone, meridiano dell'intestino crasso, E poi, espirando lentamente, ritorno. Vado ad appoggiarmi a terra. Se avete un gatto davanti, lo coccolate. <ride> meridiano dello stomaco, meridiano della milza e del pancreas. Questo è uno di quelli più difficili da stirare, perché non siamo abituati a queste posizioni. Siamo ben attenti a non farci male. Appoggio i gomiti. Non c'è da dimostrare niente, non c'è da raggiungere nessun obiettivo, semplicemente sto dentro al corpo, lo ascolto, sento fino a dove gli fa bene oggi. oggi è il caso, appoggio anche la schiena a terra, senza inarcare troppo, trovo le giuste posizioni, la giusta inclinazione, a volte è questione di millimetri. Spiro per bene e svuotandomi molto lentamente, esco dalla posizione. Piante dei piedi a contatto, prendo aria, meridiano del cuore, meridiano dell'intestino tenue. Mi arrotondo ben bene, le spalle basse, il collo lungo, rilassato, prendo aria e mi svuoto. Apro bene gli spazi nel petto e poi, svuotandomi lentamente, mi rialzo srotolando la schiena, come le felci quando si aprono e si allungano e da tutte compresse arrotolatine si distendono. Stendo le gambe davanti a me, le punte dei piedi tendono verso l'uomo prendo aria proprio dalla pianta dei piedi, mi riempio nella parte bassa del ventre e mi distendo, il meridiano della vescica e meridiano dei reni, l'acqua, respiro e allargo tutta la parte bassa della schiena e poi lascio andare. e ritorno, incrocio le gambe, prendo aria, il maestro del cuore e il triplice focolare, uso gli incroci, per allargare bene gli spazi in tutto il corpo principalmente nel busto, nella schiena, nel petto e poi espirando ritorno Cambio l'intreccio delle gambe, delle braccia di conseguenza e ripeto. Rispiro nella posizione, la sento. E anche se non l'ho presa fisicamente attivo i meridiani corrispondenti del mio corpo anche solo chiamandoli il mio corpo sa dove si trova sa il loro percorso l ultima coppia di meridiani cistifellea e fegato mi radico bene delle gambe giuste per stamattina. Scelgo un lato, apro lo spazio nel fianco e in tutto il lato del corpo, estendoci, respiro attraverso. Respiro da terra e lascio piano ritorno al centro, mi alzo, vado ad attraversare i miei tre corpi, il corpo fisico si è ben svegliato, si è ben irrorato di energia con lo stretching dei meridiani e ora li attraverso tutti e tre, corpo mente, anima e sentimento, volte di attraverso, in un verso e nell'altro. E attraverso tutti e le allineo per arrivare spontaneamente alla canalizzazione. al passato, mi proietto nel futuro, rimango contemporaneamente nel presente, è proprio il movimento degli api questo. Apro e scendo nella cavità smeraldina. Mi porta il volo secante del falco, che è come una freccia scagliata attraverso l'universo. Il volo albeggiante della che è come la primavera che arriva sui picchi bianchi e nevati. il corpo che è rimembrante come la massa infinita e microscopica di tutte le informazioni compresse, assolute. E da questo punto posso portare in tutti i miei tre corpi, i movimenti delle geometrie, una delle chiavi primordiali su cui si basa la vita sulla Terra: il Pentagono, con il suo continuo ondeggiare di opposti, sempre bilanciati mai fermi. L'ottagono, con il vortice di abbondanza cui ci avvolge, attira verso di noi e condivide verso l'esterno. ciò che con noi è armonico ci raggiunge, un vortice verso il nostro centro e tutto ciò che da noi si armonizza con la vita e l'universo ci lascia e si dipana intorno a noi. Troviamo il centro di questo movimento, il punto centrale da cui emana il nostro spazio sacro, uniforme in tutte le direzioni dal nostro centro crea un cerchio perfetto. ci permette di esplorare questo cerchio. Cambia continuamente il giorno e la notte, il maschile e il femminile, le metafore e il significato, la forma e l'essenza senza forma. Ci avvolge, ci delimita come due sponde davanti e dietro e la spirale intreccia continuamente gli opposti, le due metà sono sempre ovunque attraversate dalla spirale che non ha inizio e non ha fine. istantaneamente collega ogni cosa, la disgrega e la unisce in forme nuove. E poi c'è il triangolo che in tutto questo cambiamento apre improvvisi passaggi, rende possibile lo scorrere del tempo. La trasformazione, la sacralità delle epoche, qualcosa si abbassa e sprofonda nella terra dissolvendosi, qualcosa si aggrega e sorge. continuo scambio di ciò che arriva e ciò che se ne va. Infine li tengo tra i palmi, tutti questi movimenti, Sento che l'essenza di tutto non ha alcuna forma. È malleabile, fluida, impossibile da costringere in concetto o in fine, infinitamente più grande di noi, sta contemporaneamente dentro e fuori di noi. quando voglio sono un altra. di millesimo di secondo diventa tutto uno rilassante la ginnastica di oggi si è addormentato pure il gatto una delle cose che mi sono state molto molto chiare riguardo mm. l'insegnamento degli avi in questi giorni, in queste settimane è che non c'è uno scopo una finalità, un compito da svolgere nello starci accanto c'è il piacere di stare insieme c'è un atto d'amore D'amore in tutte le sue forme, che può essere un amore familiare, un amore anche romantico, un amore d'amicizia, un amore un amore di qualsiasi forma. E davvero mi accorgo, sarà che mi accentua questa sensibilità, il cambio di luoghi, il cambio di casa, si sa, quando qualcosa si trasforma diventiamo più sensibili. Mi accorgo che davvero... Tutto quello che abbiamo attorno è impregnato della nostra frequenza d'appartenenza. Gli avi hanno forte la frequenza d'appartenenza, perché ci parlano della nostra famiglia di anima e anche di corpo. Ci si riconosce tra anime e persone affini, tra si riconosce per affinità elettiva, per appartenenza, per un profumo che si sente. Ci sono luoghi che mi chiamano più di altri. Ci sono posti dove ho dei ricordi dove ho un vissuto e altri dove non ce n'ho. Ci sono degli oggetti ora che io devo decidere cosa portarmi e cosa accompagnare, e salutare in discarica, che hanno una storia e non posso lasciarmi dietro senza farmi o una violenza, o dover concludere qualcosa e iniziare qualcosa di diverso. Non tutto mi devo portare magari, ma ciò che lascio lo devo lasciare con onore. Perché c'è un'appartenenza, c'è un sentimento, c'è un legame. Quindi la mente a volte tende a farci magari immaginare le nostre guide, i nostri, nostri maestri, gli angeli che ci accompagnano come svolgessero un compito, no? come degli educatori, come dei maestri di scuola, ma in realtà io mi accorgo sempre più nel mondo sottile ma anche nel mondo della materia, che si sta insieme inizialmente con qualcosa da fare, con un, chiamiamolo un pretesto, si vuole imparare qualcosa, si vuole acquisire una tecnica, si vuole risolvere un problema, si vuole, c'è qualcosa da fare insieme. Ma di base si sviluppa un legame, un sentimento, o lo si ricorda, perché in realtà lo si riconosce fin dall'inizio, lo si rende mh, motivato anche per il corpo, per la personalità e per il pensiero, che poi l'insegnamento importante tante volte sta nello stare insieme, nello sen nel sentirsi vicini, nello stare mh, in comunicazione che sia nella stessa stanza, che sia quando non si può anche a distanza, ma l'appartenenza ha moltissimo a che fare con gli avi ed è il piacere di stare insieme, che è proprio quello che permea la ginnastica di stamattina. È chiaro che c'è un contesto, siamo qui perché leggiamo una carta, la carta del giorno, ci facciamo i nostri esercizi con il corpo, con la respirazione come riusciamo, ma questo diventa interessante perché di fondo c'è una comunicazione di sentimento sotto. Se siamo qui solo per raggiungere uno scopo, fino ad un certo punto è interessante. E poi ci si fa come sempre la domanda, ma io ho imparato quel che dovevo imparare, gli strumenti che volevo acquisire l'ho acquisiti, la sequenza del mattino l'ho imparata, la carta l'ho ascoltata, basta, adesso cerco qualcos'altro, oppure si sviluppa il piacere di conoscersi a volte ci si conosce anche poi al di fuori delle dirette no? ci si manda un messaggio, ci si fa una telefonata magari si fanno anche dei lavori insieme diventa interessante la componente di appartenenza, di amore molto semplicemente di sentimento quindi tanto, tantissimo di quello che facciamo nelle nostre giornate è frutto di un sentimento anche se la mente a volte parla così forte ci travolge con così tanti pensieri che non ce ne rendiamo conto, ma anche l'albero che c'è davanti casa è parte di questa realtà e lo includo nella mia realtà perché c'è un sentimento di fondo, gli oggetti che mi accompagnano magari da una vita o da tanti anni o che per me hanno un significato speciale, le persone, con cui condivido momenti belli, brutti, gli animali, con cui condivido grandi fette di vita la nostra realtà è veramente permeata di sentimento ci sono avi dappertutto gli avi non sono solo i nonni, i bisnonni le ascendenze millenarie non sono nemmeno magari i fratelli d'anima lontanissimi certo lo sono ma non solo anche il gatto che dorme sul divano e stamattina mi fa compagnia è impregnato di una frequenza d'appartenenza, è un avo fresco, più fresco, perché è con me da poco tempo, nel tempo lineare, nel tempo dell'anima chissà da quanto tempo ci conosciamo. E così per tante persone che ho incontrato e magari anche per tante persone che guardano questo video. Ci vediamo domani mattina alle 9. Buona giornata, ciao, grazie di avere seguito.